ciao ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video in cui parleremo di alcune tecniche chitarristiche che sono molto utili non solo in ambito solistico ma anche in fase di accompagnamento vedremo principalmente l'hammer on e il pull off il bending il chicken picking detto anche hybrid picking ed il glissato vediamo come poter utilizzare l'hammer on e il pull off durante un accompagnamento per renderlo un po più interessante e un po più fluido il glissato è un'altra tecnica molto interessante che può essere utilizzata in fase di accompagnamento per passare da un accordo a un altro magari con la stessa forma Un'altra tecnica molto importante per un chitarrista è il bending. Possiamo per esempio suonare la nota dove dobbiamo arrivare con il bending e poi suonarla con il bending stesso, in modo da cercare di avere la stessa intonazione. Vediamo un esempio. La quarta ed ultima tecnica è il Chicken Picking, detto anche Hybrid Picking, è una tecnica in cui utilizziamo sia il plettro che le dita allo stesso tempo. È una tecnica che può essere utilizzata sia per fare un arpeggio ma anche in ambito solistico. Una cosa un po' difficile ma che è molto utile è quella di cercare di avere lo stesso suono sia con il plettro sia con le dita per avere un suono più omogeneo. Andiamo ad ascoltare come poter utilizzare insieme queste tecniche per tirar fuori qualcosa di interessante. Grazie ragazzi per aver visto il video, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto ed attivate la campanellina così vi arriverà una notifica ad ogni mio nuovo video. Ci vediamo presto, ciao!